Ciao a tutti, sono Andrea Laurini, dottorando in fisica sperimentale presso l'Università degli Studi di Siena. In questo video vi parlerò un po' dei raggi cosmici, in particolare delle sorgenti astrofisiche, in grado di generarli. Sono molto felice in questo modo di partecipare all'evento Note dei Ricercatori 2020, che purtroppo per ovvi motivi, quest'anno non potrà essere svolto in presenza, ma si svolgerà in modalità telematica. Ma, nonostante questo, sono convinto che l'interesse verso questi argomenti risulti del tutto inalterato. Innanzitutto, cosa sono raggi cosmici? Come ha già avuto modo di trattare in un altro video il dottorando Lorenzo Bellizzi, possiamo definirli come particelle molto energetiche di origine extraterrestre che di continuo bombardano il nostro pianeta. Possiamo vedere che presentano un flusso che in energia è a legge di potenza, un indice negativo che presenta due punti in cui cambia pendenza, che sono noti come ginocchio e caviglia. Essendo particelle molto energetiche, proverranno da eh, sorgenti che presentano meccanismi estremi, tali da imprimere loro una grande accelerazione, farli eh, percorrere distanze cosmiche prima di giungere fino a noi tipiche sorgenti di queste particelle, escludendo eventi stellari che sono emissioni di particelle legate alla normale attività stellare, come presenta appunto il nostro Sole, che influenzano il settore a più bassa energia del flusso che vediamo, possiamo dividerle in galattiche che sono poste all'interno della nostra galassia, tipicamente supernove e Pulsar, oppure stragalattiche, cioè poste al di fuori della nostra galassia che sono principalmente nuclei galattici attivi e gramma basta. Ma andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Le supernove sono gigantesche esplosioni con cui le stelle particolarmente massicce concludono la propria esistenza. E questo perché vengono meno le reazioni termonucleari all'interno del nuovo nucleo che danno equilibrio e sostegno alla stella. Quindi avviene un collasso degli strati più esterni che rimbalzando su un nulla compatto vengono poi dispersi nello spazio circostante a grande velocità. In questi processi viene liberato un ammontare di energia che è dell'ordine di, pensate, 10 a 51 Hz. Una quantità impressionante perché pensate che è un 1 seguito da ben 51 a 0. Anche se in realtà bisogna dire che l'energia rilasciata sotto forma di neutrini è 100 volte pari a questa quantità. Il meccanismo con cui le particelle vengono accelerate nel supernove fa riferimento all'onda adulto che investe le particelle, a cui si aggiunge anche il meccanismo di accelerazione di Fermi, quello proposto dallo stesso Ricofermi nel 1949, che fa riferimento a successive riflessioni delle particelle cariche all'interno di nubi magnetizzate, modello che è stato successivamente ampliato. Le Pulsar sono stelle di neutroni che sono un residuo molto compatto e denso di stelle che sono esplose in supernova e che avevano una massa talmente elevata che il loro nucleo è poi collassato e sono oggetti appunto eh, molto densi e compatti e che hanno un raggio dell'ordine di soli 10 km. Quindi per questioni legate alla conservazione del flusso magnetico e del momento angolare presentano um, campi magnetici davvero molto intensi e una rapidissima rotazione intorno al proprio asse che ha un periodo pensate anche dell'ordine del millisecondo. Questi due fattori legati insieme ovvero campo magnetico intenso e rapidissima rotazione, sono all'origine di eh, un campo elettrico tale da far accelerare le particelle cariche fino a grande distanza. Inoltre sono anche all'origine, come possiamo vedere dall'animazione nella parte bassa di questa slide, di un segnale pulsato che è estremamente regolare, tanto da essere considerato uno degli orologi più precisi che abbia l'universo. Passando alle sorgenti extragalattiche, citiamo i nuclei galattici attivi che sono nuclei di particolari galassie che presentano un'emissione molto più ingente rispetto a quelle ordinarie. E questo è imputabile all'accrescimento di materia su un buco nero supermassiccio che in realtà eh, riteniamo eh, proprio lì, il centro di ogni galassia e che ha dimensioni comparabili con la distanza media tra Terra e il Sole e masse pensate fino a milioni o addirittura miliardi di masse solari. Esiste un modello unificato che spiega eh, simili oggetti e che prevede che al loro centro, nei pressi del buco nero, ci sia un disco di rotazione molto caldo, capace di ionizzare eh, a differente grado l'ambiente circostante. Più all'esterno si trova un toro di grasse e polveri che oscura parte della radiazione, Proveniente dall'interno, e in più abbiamo dei getti che sono fatti di plasma, quindi di particelle relativistiche che sono, praticamente hanno raggiunto la velocità di fuga dal buco nero supermassiccio e vengono letteralmente sparate lungo l'asse di rotazione del disco stesso. Abbiamo poi il gamma ray Buster, che sono tra i fenomeni più transienti, ma allo stesso tempo più energetici dell'universo e sostanzialmente sono emissioni brevissime temporalmente parlando ma molto intense di raggi gamma che sono state scoperte per caso durante la guerra fredda avvengono in direzioni casuali nel cielo e le osserviamo con una media di almeno una al giorno si dividono in gamma rebus corti quelli che durano meno di due secondi e si ritiene che siano dovuti alla coalescenza di due oggetti compatti, come per esempio due stelle di neutroni o un sistema binario stella di neutroni buco nero. Ci sono poi quelli lunghi che durano più di due secondi, in realtà fino a qualche minuto, Che si pensa che siano attribuibili a ipernove, ovvero supernove particolarmente potenti. Il modello con cui usualmente si spiegano gamma rebaster si chiama Fireball, letteralmente palla di fuoco e prevede un meccanismo interno capace di generare onde relativistiche in successione che interagiscono sia tra loro che col mezzo circostante e questo dà luogo a un'intensa emissione di raggi gamma che in realtà si presenta collimata segue una fase di afterglow che è una successiva fase in cui viene emessa radiazione di sempre minore energia i raggi cosmici Ultraenergetici possono anche essere spiegati facendo ricorso a teorie che esulano dal modello standard, come per esempio possiamo citare il decadimento secondo modelli top-down di eh, particolari particelle come per esempio supermassive, in particolare simmetriche, oppure da meccanismi che derivano da difetti topologici risalenti all'origine stessa dell'universo, come per esempio monopoli magnetici oppure stringhe, ma possono anche derivare da annichilazione di particelle di materia oscura, una componente che forma, si pensa, almeno un quarto del contenuto di materia e energia dell'universo, ma che non sappiamo ancora bene di cosa sia fatta. E Infine possono anche derivare da eh, annichilazione di neutrini cosmici. In conclusione possiamo dire che eh, studiare raggi cosmici è davvero affascinante perché prima di tutto è un'analisi di particelle molto energetiche a cui noi e il nostro pianeta siamo eh, costantemente di continuo esposti, ma in più ci permette di eh, ricavare informazioni anche sulle sorgenti e, e sul mezzo interposto perché a seconda che i raggi cosmici siano carichi o no, interagiscono col mezzo interstellare, in particolare col campo magnetico, e quindi possono venire più o meno deviati durante il loro percorso. E inoltre possiamo dire che lo studio dei raggi cosmici è tuttora in corso, perché energie particolarmente elevate non, abbiamo, non siamo ancora sicuri di quali siano le vere sorgenti capaci di generarli. E inoltre studiare l'universo ad alta energia vuol dire anche eh, scoprire, aprire nuovi orizzonti e quindi scoprire nuove teorie rispetto a quelle comunemente accettate nella fisica standard. Inoltre dobbiamo aggiungere che di recente si è anche aggiunta la cosiddetta astrofisica multimessaggera che consente di uh, studiare vari fenomeni e le interazioni in tutte le bande dello spettro elettromagnetico e questo unito alla rilevazione di neutrini e anche delle onde gravitazionali che sono state da, giusto da qualche anno scoperte quindi tutti questi elementi messi insieme ci daranno sicuramente un'informazione più completa su fenomeni dell'universo Vi ringrazio per l'attenzione e per la partecipazione spero che questo video vi sia piaciuto anche se era solo un assaggio di quello che si può dire su raggi cosmici e sulle loro sorgenti. Se avete dei dubbi o necessitate di ulteriori approfondimenti, non esitate a venirci a trovare nel nostro dipartimento oppure di contattarci e saremo lieti di darvi ulteriori spiegazioni al riguardo. Detto questo, vi ringrazio di nuovo, buon proseguimento per tutto e ovviamente buonanotte dei ricercatori. Ciao ciao!